eccolo si si sì, sì. il volume così io posso seguire non troppo vicino ciao a tutti aspettiamo un istante e vediamo che cosa prepariamo oggi questa crostata intrecciata è già pronta questa con la pronta per farvi vedere il risultato adesso mettiamo solamente un po di zucchero a bello però aspettiamo qualche secondo che si collegano gli altri si sì, arriviamo si sì, sì, aspettiamo ancora allora la scorsa settimana c'era molta gente nuova che mi seguiva e alcuni mi hanno chiesto ma chi sei di dove sei? Che cosa fai? Da dove vieni? Perché sei in diretta? Che cosa vuoi? Allora mi presento, mi chiamo Graziella e sono di Conversano, in provincia di Bari e sono una food blogger, qui faccio la food blogger e sono amica vostra, diciamo così, perché vi do le mie ricette del cuore, come dico sempre io, le mie ricette che partono dal cuore e arrivano alle mani passare per arrivare a voi, quindi mm. cuore, mani e voi. Mm. Cosa significa food blogger? Food blogger, allora, food, food blogger significa, questa domanda mi coglie impreparata, devo trovare i termini importanti per spiegare, allora food, cibo, blogger significa quella che si occupa di tenere aggiornato una specie di giornale online tutti i giorni, anche più volte al giorno, con delle ricette nuove. Su un sito? Ci vuole un blog per essere food blogger? No. Beh, questa è la domanda di oggi. Sempre tu, mi raccomando, non metti un mai sì. di queste domande. No, volevo ci dire, ci vuole... Molto ci vuole un blog. Che sarebbe un sito internet? Che sarebbe uno spazio internet. A che serve questo? Niente. Vieni qua, ti facciamo vedere no, la crostata. Non sapevo neanche dell'esistenza. Adesso vedete, questa è la crostata che ho preparato prima per farvi vedere il risultato finale. Ma Sì, e adesso mettiamo un pochettino di zucchero a velo. Non l'ho messo prima perché si nasconde un po' l'intreccio. Ma adesso ci fai vedere come si e fa? E adesso facciamo insieme questo intreccio. Ok? Oh, che allora. carino Con i cu cuoricini? Sì, i cuoricini. Sono no. romantica io, tu non lo sai. Allora, questa qui adesso dove la mettiamo? La mettiamo qui per il momento. Okay. Volta. Eh? ok ok ok sì. ah, va bene allora iniziamo per fare la dai ci sono 2000 poi iniziamo 2000 2000 dove oh ma no, guarda la anna chi è Namaste anna ti ha inviato le stelle ce le avevamo quasi dimenticate ah, grazie mille grazie. grazie mille allora dicevo ah, ecco qui adesso vedo anch'io i commenti Ciao a tutti, una torna alla Vittoria, grazie, grazie mille. siete ce eravamo così gentili. Le... Ne avevo quasi tutti, eravamo quasi tutti. L'ero dimenticato per fortuna comunque. Allora, facciamo la frolla all'olio per realizzare la crostata intrecciata, grazie, Cinzia. Sì. allora poi ringraziamo tutti alla fine. vabbè bene, okay? è d'obbligo. Allora, che di che cosa abbiamo bisogno per fare la crostata all'olio? delle uova. Penso che questa volta ci sia il link in descrizione Questa è la luce, non possiamo fare niente Va bene così, quindi aggiungiamo le uova Mettiamo le uova nella ciotola Aggiungiamo lo zucchero Tutte le dosi e gli ingredienti li trovate nel link in descrizione Penso che questa volta Facebook me l'ha fatto mettere Quindi lo troverete Allora, uova, zucchero, olio allora, innanzitutto diciamo che come zucchero potete utilizzare anche lo zucchero di canna e come olio potete utilizzare l'olio extravergine di oliva. Io sto utilizzando lo zucchero semolato, semplice, e l'olio di semi. Una puntina, vedete, pochissimo lievito, proprio pochissimo, perché questa per mantenere la forma non, non, non possiamo mettere il lievito, altrimenti la forma non la mantiene. Milena, grazie. Allora, dopo aver mescolato bene uova, zucchero e olio, aggiungiamo il lievito, la scorza di limone grattugiata. Questa naturalmente è a gusto. Potete aggiungere la scorza di limone, potete aggiungere quella dell'arancia, potete aggiungere entrambi. Ovviamente biologico il limone. Sì, questo è il chilometro non è sotto zero. Sotto sono casa. Del... Sì, sono del papà di regista. E naturalmente le ho lavati prima. Vabbè. Meglio evitare. Meglio evitare. Ok. Questo non serve più. E questo non serve più. Allora, ripetiamo, abbiamo aggiunto, abbiamo unito alle uova, lo zucchero e l'olio. Come ho detto potete utilizzare lo zucchero di carne e l'olio extravergine. Se volete utilizzare il burro, ogni 100 grammi di burro 80 di olio. Quindi ogni 80 di olio 100 di burro. Oh. Oggi stai preparando una crostata? La crostata intrecciata, questa qui. Per chi è arrivato adesso, però, la questa qui, la crostata con fralli all'olio intrecciata. Ah, è una, una lezione vera e propria questa? Sì, che Grazie, sapatruno. Allora, e adesso aggiungiamo la farina. Allora, nella ciotola c'è più farina di quella che io utilizzerò, però... Per chi vuole se intraprendere la carriera di food blogger? fare la crostata io ho messo più farina di quella che a me serve io andrò ad occhio divertati ti sto dicendo di non prendo troppo se non è una diretta <ride> <poi>. <ride> io sto tranquillissima se non no, fai no, parlare è una diretta è buono. divertati divertati allora, divertati sì mi sto divertendo aggiungiamo la farina io sto dicendo una cosa allora, non mi interrompere più, ricapitolando, abbiamo aggiunto, abbiamo detto alle uova, lo zucchero e l'olio, abbiamo mescolato, ho messo il lievito e adesso aggiungo la farina. Questa qui non è la farina di cui io avrò bisogno, ne ho messa molta di più. Ma come dico sempre, la farina che io vi indico negli ingredienti, il peso, non è sempre necessario, perché a volte dipende dall'umidità della farina e soprattutto dalla grandezza delle uova. Ci dobbiamo regolare ad occhio e io faccio così, ormai non la penso più mm. qui siamo professionisti <ride> come eh, Gesù. io vorrei leggere i vostri commenti ma non mi li fa vedere Facebook grazie Sto Mara si è fermato ai primi commenti chi allora, vuole può vedi... mandare le stelle ovviamente, ecco perché saluto è diventata una crema, continuiamo ad aggiungere la farina, poca alla volta e mai tutta insieme, sia per questa preparazione che per le altre preparazioni. Sempre poca alla volta, perché non sappiamo se ne avremo bisogno oppure no. Adesso dovrò lasciare il cucchiaio. Procedere, impastare con il pochino. Allora Grazia sta preparando una crostata intrecciata. Sì. Fa vedere dosi, modalità, preparazioni. Questa volta la facciamo semplice con la novellata di albicocca. La ricetta è nel blog, sì, sì, però la dovreste trovare anche nel link in descrizione, nel post del, della diretta. Sì. Io l'ho messa, però Facebook a volte me la lascia, a volte no. Allora adesso comincia a diventare più soda. E quindi che faccio? Vado a staccarla dal cucchiaio, lascio il cucchiaio e inizio ad impastare con le mani. Grazie Laura. Allora, lasciamo anche il cucchiaio e aggiungiamo la farina poca alla volta. Il blog impassare si chiama com Cucina Com'è con a Raffaele. Adesso è solo Graziella. No, è sempre uguale. Ah, è sempre uguale? Il, no, il titolo dello, del sì. Ah, ok. Ah, però basta vedete? andare cucina con me Graziella la ricetta che volete sì. anche su Google cercare su Google basta scrivere il nome della ricetta che cercate e scrivere Graziella cercate il canzone Insomma, di cipolle è semplice canzone di cipolle Graziella e Google fa per voi allora vedete la frolla all'olio ha questa particolarità si prepara in un batter d'occhio. Questa si è la tua è ricetta? ricetta. Sì, si, si prepara un batter d'occhio ed è pronta all'uso subito. Non ha bisogno di riposo in frigorifero come quella al burro ed è già pronta per essere utilizzata. Ora ne serve ancora un po' di farina e la mettiamo. Oggi si stanno scatenando con le stelle. Grazie, Anna Maria. Grazie a tutti. Poi vi personalmente Saranno quelle le nuove. Eh sì sì. Eh, quelle, quelle anziane. Quelle che ha dato sono un po'. Ma che cos'è questa polemica? Ah, cioè, ah, c'era eh, la, la signora Maria Pia. Atanasio. Ciao Maria Pia. Ok. Allora, quando la frolla è pronta, vieni qua quando la prova è pronta quando non appiccica più alle mani ecco sono tornata io con l'appiccica più alle mani Sì, diverto. vedete non appiccica più la prova è, pronta. è bella soda ed è pronta quindi ora che facciamo ci trasferiamo un attimo sul piano di lavoro raccogliamo anche questa farina e forniamo il pane grazie tangela allora, vedete quanto è veloce e facile realizzare la frolla all'olio? Aggiungiamo un po' di farina ancora. La ricetta la trovate sul blog. Sì, comunque, più tardi io pubblicherò la crostata cotta e metterò di nuovo il link. Gra un attimo, grazie, Barbara, grazie, Rappi, Vanessa, Corsi, Vitangela, grazie. Ok. Ecco qui la nostra frolla. Rosana, grazie. È pronta, vedete? È bella soda. È pronta. È pronta. e Non appiccica le mani. Sì. Ora, allora, bene, come tutte le ricette, scusate un attimo. Come tutte le ricette, le trovate sul sito, non solo questa. Sì, tutte le ricette, è un... non ha un sito con una ricetta sola. Ce ne sono come mille. Un sacco di ricette o per categorie o per nome ok, adesso che la frolla è pronta noi la mettiamo qui un attimo puliamo bene, io mi devo lavare le mani perché ho questo problema con le mani sporche questa è la nostra frolla, il panetto un attimo solo, vediamo così allora ricapitoliamo ho unito alle uova lo zucchero e l'olio lo zucchero che potrebbe essere sia di canna che semolato, come l'ho utilizzato io, l'olio o di semi, di girasole, di arachidi o extravergine di oliva. E poi la farina necessaria, però nel blog ci sono tutte le dosi giuste. Sì. col la... Passo a passo. Sì, sì, passo, avuto, passo passo, passo. Prendiamo poi. una parte della nostra frolla e andiamo a rivestire lo stampo. Dove sta qua. E andiamo a rivestire lo stampo. Questo stampo, come vedete, è già stato imburrato e infarinato. Nel caso in cui ci fossero problemi di allergia o intolleranza al burro, lo dovete oleare e infarinare. Io ho usato il burro perché non abbiamo nessun problema, problema. di intolleranza. Grazie, grazie, grazie. Poi vi saluto io e vi ringrazio personalmente un anno. Allora stendiamo la frolla, visto com'è facile? È facilissimo questa frolla, semplicissima. la togliamo sul mattarello, frolla callo data da te e la taggiamo st sul, sullo stampo. Così facile facile, semplice, semplice. Premiamo per far fare i bordi, così. Sì. ed eliminiamo un pochettino la frolla in eccesso io non la elimino tutta però elimino giusto lo scarto questo che mi potrebbe dar fastidio poi così ecco qua e lo mettiamo da parte Le dosi che trovate sono tutte giuste? Sì, sì. Di tutte le ricette? Di tutte le ricette. io. Non diciamo mio... cioè, ricette per Non ho segreti. Anche per per la non essere... riuscita dipende da voi. Dipende a volte da alcuni fattori. Non essere diciamo, così eh, categorico. Non essere categorico. Non essere categorico. Non essere categorico. Non essere categorico. Non stampo. Adesso mettiamo la marmellata. Io ho scelto quelle di albicocche, però potete scegliere la marmellata che preferite. Questa è la, la, la confettura dell'anno scorso. Che facciamo? Non è vero! Come no? La facciamo, la confettura di albicocche. L'abbiamo fatta, ma è finita. Ah, eh, è finita, vabbè. Però Perché dobbiamo dire le bugie? Perché l'abbiamo fatta. Non è vero, l'abbiamo fatta, ma è finita. Eh, vabbè, è finita. Anche questa ricetta la trovate sul blog? Sì, sì, c'è la ricetta della prefettura del Bicocca. Ma. Quella di fragola, di arancia... Non l'ho fatta io, non sono quella che dice che ha fatto le cose che non ha fatto. Non è mia. Non l'ho fatta io. Allora. Abbiamo messo la marmellata Ora, questo qui lo mettiamo un attimo da parte e andiamo sì. a stendere la flora rimasta per fare le strisce. Procedere con l'intreccio. Adesso vediamo una parte più interessante. Qui serve un po' di farina in più perché poi le strisce le dobbiamo alzare. Ok, no, se abbiamo che... la briselle? Abbiamo? Sì, sì. Nel sito, nel sito, la Nel tua, blog c'è la pasta briselle. Basta andare nel sito. Sei diventato una, del nord? C'è un box dove c'è. una lentina dove c'è scritto: Cosa no. vuoi cucinare? Eh. Inserisci il testo di quel che vuoi trovare. sì anche cerca. un ingrediente base, cioè, la signora vuole la brise, basta inserire le brise nel quello quadro. Cerca e uscirà una lista di brise. Una lista uscirà la ricetta della brise. Sì, una ricetta ricette con le realizzate. Brisette con la brisée. ora siccome vedo che qui serve ancora farina andiamo a metterla così come tutte le altre non abbiate paura di fare questa frolla perché come vedete è spettacolare è facilissima da realizzare la, guardate la, la frolla, non si rompe la frolla durazione perfetto ok non no, la stendete né troppo spessa <ride> e né troppo sottile. Allora, adesso andiamo a tagliare le strisce. Allora, Tonia? Ciao Tonia! Molto oh, accontentata. siamo tutti ovviamente. Ciao a tutte, naturalmente. Gli italiani eh. anche <ride> e anche dall'estero. Questa è... specificazione. Eh? questa puntualizzazione, si sì, stanno la argentina venezuelano, grazie, ok pareggiamo, perché così abbiamo le strisce tutte uguali e adesso andiamo a tagliare le strisce, quindi questa la togliamo, se ci dovesse servire la prendiamo dopo, la metto qua eh, adesso torniamo strisci. cerchiamo di farle tutte uguali, lo dico a me stessa per prima perché adesso mi tremano le mani e quindi so... Eh. Commentato, commentate, commenti scorrono, possiamo rispondere a tutti, ma poi, ma Grazie poi alla vi leggo, eh? personalmente vi risponderà. Voi sapete bene che io rispondo a tutti, o quasi tutti, non rispondo solo a chi mi chiede di che colore è il cavallo bianco di Napoleone, Nero. non rispondo. Ma no perché non voglio rispondere, perché? Vabbè domanda è stupida. Quindi, o non atti niente. Facciamo le nostre belle strisce. Se c'è qualche domanda fammela adesso. Che poi Durante l'intreccio. Ecco le strisce. Magari stai facendo un Sai non sono mica tutti uguali. Ah eh, quasi io vedo la differenza nonostante ormai sono questa ricetta è depositata ovviamente sono diventata cieca la potete fare in casa ma non divulgarla c'è il copyright ok abbiamo fatto le nostre strisce ora però dove metto io la teglia Buongiorno, brava Graziella. Va bene, mi metto qua. Un attimo. Ci sei? La, la diretta ovviamente se l'ha salvata, poi potete sì, andare sì, a rivedere. Sì. Vado? Ok? Allora, le strisce sì. le prendiamo e le andiamo ad adagiare sulla crostata, così. Una vicino all'altra. Così. Non lasciate spazio, altrimenti in cottura la marmellata fuoriesce dagli spazi. Voi avete visto quello che ho fatto io, non aveva un po' di marmellata fuoriuscita. Ecco, mamma l'ho detto, non lasciate spazi, ecco lo spazio. Fate così. Piccole correzioni. Purtroppo a me tremano le mani, lo so che dovrei essere, diciamo così, abituata, ma non è così. Sì, la seconda diretta, diciamo... Di questa pandemia finita. Mm. Questi degli ultimi tempi ne sì. abbiamo fatte altre, ne abbiamo fatte altre però Era diverso, ne ero più incosciente. Se corroborate un po' ne faremo altro. Come si è antipatico Ora stiamo Accinata. realizzando la crostata intrecciata, intrecciata con marmellata di albicocca non homemade diciamo la verità che a me piace tanto okay. quella è, è finita è mm. finita <ride> perché se fosse mm. durata vuol dire che non Pies, era buona la fregata, ma non lo so guarda tutte le crostate che abbiamo fatto tutti i dolci Allora, questa parte qui possiamo eliminarla prendiamo un coltello tutte le ricette sono le trovate per tirare questa testa, questa potrebbe servirci dopo, anzi, sicuramente ci servirà, si può fare eh, con la ricotta? Sì, sì, con quello che volete. Si, sì, potete sostituire, eh? lo e sapete le... che cos'è, però? La ricotta in cottura gonfia, e quando gonfia, poi andrà a rovinare il, il e è solo per quello, però bisogna dire la verità: anche se gonfia, poi si sgonfia e il rimane. Potrebbe formare qualche crepa, però mm. allora adesso vedete, seguitemi se bene. Più per entrare, c'è problema. Seguitemi bene. No. abbiamo messo tutte le strisce un attimo. Inquadra, no, non serve a me, alla crostata di inquadrare. Alziamo una striscia ah, sì, quasi sì, e sì, è una striscia no. Vedete, così fino a metà con calma. Anche se questa parte di crostata Pegna di marmella non fa niente e adesso andiamo ad adagiare un'altra striscia iniziate a metà così e quindi ripiegate quelli che avete alzato prima così prestate molto attenzione ora se noi abbiamo alzato queste adesso andiamo ad alzare questo. Mi sembra gigino gigetto, sì. togli il dito, metti il gigetto. Eh, vabbè però, insomma, sono parete le strisce. Va bene. Alziamo quello che non abbiamo alzato prima. Grazie Rita per le stelle. Diciamo che questo è lavoro d'estate. È vero che questa è una frolla all'olio, però sento che si sta già riscaldando. E andiamo a mettere l'altra striscia. Non riabbassiamo. Striscia. Quindi, quelle verticali e queste orizzontale. Sì, riabbassiamo e andiamo a rialzare quelle che avevamo alzato prima quindi queste un allora ditemi se c'è qualcosa che non è chiaro Vabbè, dovete... che io ve lo, ve lo spiego bene Vabbè, vedete il video no? sì, va bene però um, riabbassiamo delicatamente per non spezzare le strisce e andiamo ad alzare quelle che non abbiamo alzato quindi è una sì, una no, una sì, una no, una sì, una no. E la volta successiva è il contrario. È chiaro? Rispondetemi se è chiaro. È chiaro? Pinta Maria ringrazia con la stella. Grazie a Così te. anche la signora Rosa. Grazie. E quindi andiamo ad abbassare. Vedete? La prima parte dell'intreccio è quasi fatta. Ci manca solamente una striscietta. Qui, qui, e qui, mettiamo una strisciata, prendiamo l'acqua e la mettiamo qua, vedete, non vi preoccupate eh. per l'eccesso che verrà tutto tagliato dopo, poi vi faccio vedere come, ok? Allora, come avete visto la prima parte di intreccio è pronta, sì. adesso che facciamo? Voilà, Giriamo e facciamo l'altra parte, Altra non guardate questa parte qui che adesso verrà sistemata, eh? ora, se noi abbiamo alzato questa adesso alziamo questo, giusto? Mi sembra di sì. Uno e uno, si alza. Questo lavoro però andrebbe fatto con molta più velocità perché la marmellata si attacca, però io per far vedere a voi, devo fare con calma, non vi preoccupate. Comunque il risultato ve l'ho fatto vedere com'è. Abbiamo fatto lo stesso, lo, lo vuoi far vedere? Aspetta, per, fammi per fare qua po', perché sennò la marmellata si attaccherà ancora di più. Okay. Grazie Monica per la stella. Così, così. Andiamo sempre più vicino possibile, creando sempre pochissimo spazio, in modo da non far fuoriuscire la marmellata. Ma questa volta mi sa che io ho messo troppo a marmellata. E continuiamo fa caldissimo, sto sudando e anche la frolla si sta sciogliendo nonostante sia all'olio. allora, ma adesso vi dico il trucchetto per fare quella al burro come? c'è il trucchetto? per fare quella al burro sì adesso ve lo dico eh, sì. aspettate Ora, questa è la frolla all'olio? sì, se invece fate questa crostata con la frolla al burro eh. preparate l'intreccio sulla carta forno sì. Come è fatto? Preparate l'intreccio sulla carta forno, non lo fate direttamente sulla teglia. Preparatelo ah. sulla carta forno. Una volta fatto l'intreccio, lo ritagliate della dimensione che, vi sei, che di cui avete bisogno e lo mettete in freezer. Anche un'ora, due ore, tre ore. Ah, in modo diventa rigido ed è facilissimo da trasportare e mettere Ma tu sveli segreti. Eh, questo è il mio difetto. Non si svelano i segreti. Si svelano i segreti, non perché si le persone svelano. spendono i soldi Non si svelano. Per fare le ricette. No, mi sono interrotta e la frolla sta collassando. Va bene, non fa niente, tanto l'abbiamo vista come viene. Devo fare veloce. Se c'è qualche domanda... Sì, una faceva la domanda sulla differenza. La frolla con l'olio è meno frolla di quella con il burro. Allora, la frolla è col burro. Non ci sono dubbi su questa cosa qui. Non lo dico io, però è così. La frolla è col burro. Però le persone intolleranti al burro o le persone a cui non piace il burro, per esempio mia madre. mia madre odia il burro, odia il burro, odia il mascarpone. Che deve fare lei? Non si deve mangiare la crostata? Eh. Non ci dobbiamo fossilizzare su queste cose qui. Eh sì, insomma, la insomma, adattate vostri gusti. La cucina buschi. non è scienza. La cucina è scienza, ma non è legge. Eh, Ognuno di noi so. deve cucinare in base ai propri gusti. Ovviamente anche quella la, la trovano sul blog. Sì, sì, vieni, qua che adesso facciamo vedere che ritagliamo tutto il processo. Che ci ha dato un bel po' di lavoro questo blog. Usata a capo yeah. diciamo. non fa niente che sia un po' spatasciata per il caldo perché sta tutto chiuso per non sentire i rumori che vengono dall'esterno e fa caldissimo. però diciamo che fatta con calma. Se la fate voi con calma, se no, non saprete segreti. Ok, vedete? Ora premete bene i bordi e andiamo a realizzare la decorazione. Io ho fatto più frolla perché mi serve per fare un'altra cosa, ma per questa teglia qui un uovo è più che sufficiente. Ora, fai vedere qua. Sì, l'ho fatto già vedere. Questa parte qua che io stendo qua. Mi fa caldissimo, devo bere l'acqua. Oggi è giornata soleggiata, arrivo subito, mi aspettiamo un attimo, io come sempre devo dire la verità, io sono allergica al trucco, E qui, quando mi trucco mi lacrimano gli occhi, sono proprio una frana, sarà perché non mi trucco mai? a Parte che mi dimentico di essermi truccata e mi strolliccio gli occhi, faccio dei disastri. Eh sì, ma io si sa che sono così. Non è la tua abitudine, no. E forse il fatto di non truccarmi mai. Eh, sono diventata allergica al trucco. Ecco perché ogni volta che faccio la diretta sembra che io sia raffreddata. Ma frullalo all'olio come tutte le altre, sempre. Eh, sono tutte sul blog. Sì, sì. Ora abbiamo una una parte di from è rimasta e andiamo a creare delle decorazioni. gentilmente offerta. E andiamo le a le porre azienda. sui bordi. Allora, l'altra l'ho fatta che cuoricini, questa facciamo i fiorellini. ecco, ecco qua. Vuoi prendere quella già sì, cotta? Si, adesso eh? la mettiamo di vicino. Stanno. Sì, ci sono diversi tipi di intrecci, ovvio. Sì, sì, sì. sì. Ah, se, diciamo, quando... La Zella l'ha fatto quello più semplice. Dove diciamo che... Non vi ha voluto caricare. No, questo non è proprio il più semplice. Diciamo, uno... dei più difficili. Ah, è uno dei più difficili. Eh, uno... più ah, dei più difficili. Eh. Però ci sono altri di tipo. Ce ne sono miliardi di intrecci. Eh, ce ne sono molti di non mi piace però, è venuta brutta. Io lo dico da sola. Quella è venuta bella? Questa è la crostata cotta, che ho fatto prima per farvi vedere. Cotta con i cuoricini, bordate di cuoricini e questa è bordata con i fiorellini. Va bene, comunque l'importante è che vi mm. fate vedere l'intreccio. Non so già che cosa ho sbagliato. Ho sbagliato che... Ho steso le strisce troppo sottili e quindi vedete ve lo dico in diretta. Cosa ci dice diretta? L'errore. No, lo ma Che vedi? Ma che fai? Ma che dice? Vedi, vedi, vedi, qua. Ma che dice? Ma che dice? Ma che dice? Ma che dice? Che ti facciamo vedere? Non vi prendere, quello che Ma Io dico perché sono onesta, vieni qua. Guarda. Vabbè, non è un errore. Ho tutto. steso la frolla troppo sottile e quindi col caldo... Guardate. Quindi non stendete la frolla troppo sottile. <ride> oh, le fro... le... Apriamo un'asta che offre di più. <ride> le... La diamo. Adesso diventeranno due. Sì, adesso diventeranno due. Apriamo un'asta. Ma Devono sparire immediatamente da questa casa! Eh, sì, eh, facciamo un'asta. Immediatamente! Immediatamente. Non le proprio vedere. Meno male che non mi piace la crostata, con noi con la marmellata, quindi non me ne importa niente, devo dire la verità se fosse... Ma quella cotta, lo stesso di abicotta? Sì, questa è albicocca e fragole. Ah, questa è albicocca e, metà e metà. Questa è abicotta e fragola. Con la cotta e questa è quella cruda in esecuzione. Sì, in diretta. Allora, stiamo facendo. Se c'è qualche domanda... Dite pure, che io adesso le rispondo perché ho quasi finito e la diretta è quasi terminata. Sì. Dimmi se fosse una pizza mica usciva da questa casa se fosse una pizza rustica eh, qualcosa potete potete fare di nuovo le domande no diciamo utenze di oggetti c'è una vetrina grazie alla sì, sua amazon Ci dice anche tutti i segreti. Ci andate dice lì qualcosa. e troverete dei, dei prodotti no, però portiamo il caffè ivana ciao ma tu sei ancora in spagna Ivana? Allora lei, Ivana, mi ha mandato delle foto meravigliose di... Ehm, Ma è italiana? No, sì, lei è italiana, mm. del gruppo degli amici suoi, mentre realizzavano le mie ricette, quindi orecchiette, ah, eh, stato sacco di ricette, sì, se vede il video. mi ha mandato le foto bellissime, ricordati dosi e ricetta grazie, uh, come si chiama la signora? Grazie a pennelli, grazie alla dose è nel link in descrizione e gli ingredienti li ho detti prima ma adesso li ripeto ok ecco qua abbiamo finito ho finito applausi Eeeh, ho sentito allora adesso se ci sono delle domande Ditemi pure. Sì, ma sicuramente. Sei onesta. Allora, non è non è sempre. No, io sto a Roma, no, non Non sono quella Ivana. Oddio, ce n'è un'altra. È uguale, Ivana a distaccato. Sì. Questa è Ivana. Forse distaccata. mi sbaglio io, scusami, forse mi sbaglio io. Ma poi saluta sticcata. Ivana, non è la più qua. No. <ride> Ciao. avete <Roma. ride> <ride> pazienza, la, la vecchiaia a fare sentite ciao Roma no per la verità siete troppi e, di, e ricordarmi di ognuno non è facile eh, sicuramente è lo stesso nome si sì, non so se è lo stesso nome adesso mi viene in più ce ne sono di pulire a Roma dove si comprano gli stampini su Amazon il canale Amazon si sì, trovate tutto sul canale Amazon però questi qui io li ho comprati da un negozio che vende cose per la casa sulla tua vetrina Amazon. C'è una vetrina. si sì, è vero, c'è una vetrina. <ride> c'è una vetrina Amazon. Se non volete comprare da Amazon. Beh, ovvio, andate al mercato, venerdì, No, c'è. Ci sono i negozi di casalinghi che li vendono. Ciao! Sì, si trovano come. Uh, Florinda, mi sono persa all'intreccio. Silvia. Um, la diretta sarà salvata guarda la diretta non possiamo mettere le dosi nel video Perché dovete andare nel blog le dosi insieme al video, non eh. sono pratica a trovare il tuo blog non ti preoccupare esatto. quando finisce la diretta ti metto il link proprio mm. sotto il tuo commento nei commenti metteremo il link Ma diretto sei tranquilla. Cioè, basta cliccarci sopra eh. non penso sì, che non so fare dai. anche ti rimanda okay. al sito con la ricetta allora questa è prima della cura e questa è dopo la cura come aspetta un attimo prima della cura prima della cura, la cura. dopo la cura <ride> si sì, vabbè sì. non è niente buongiorno ma prima della cottura si sì, diciamo prima della cura intreccio allora, ciao grazie all'assistato sì, di sì, cuoricino speciale e generoso non li leggo da io i commenti troppo carini siete troppo carini grazie mille a tutti Francesca grazie grazie Estella. dimensioni della teglia allora, questa dovrebbe essere: potete inviare quando volete, le stelle. Eh? Questa dovrebbe essere 22. Allora, però 22 all'esterno, se noi lo prendiamo dall'interno, 21. Eh si sì, è conica, è un po' è conica la strana tua. questa taglietta. Vedete conica. che parte è piccola forse. Eh sì. quindi, 20-22. Eh, grazie, spe... Patrizia. 150 ma sembra l'asta <ride> o il mercato stiamo ciao no, vabbè non ringraziate un no, un perché, anno, perché ci aiutano a, a fare gli altri direct, insomma. ok ci siamo allora tu riprendi qua io mi lavo un attimo le mani okay. se avete qualche domanda fatela adesso o mai più no mai più no sì, potete, fare, potete fare io quando riesco a leggere, ovviamente corrente, rispondo. Non ti è Una domanda, no, un po' di buon Io rispondo, ok. Allora ci siamo. Vediamo un po'. Beh, però, devo dire che in mezz'ora ci insegnerai a fare altri intrecci? Sì, cioè, in mente già un'altra crostata. Adesso allora, È passata già mezz'ora. Se no, la faremo adesso subito. Però è già passata mezz'ora, basta così, mi sembra già più che sufficiente. Io sto sudando. Ah, eh si sì, è caldo e... Sì. e mi manca. Mm, abbiamo. E poi abbiamo le porte chiuse, perché qua perché i, vicini, hanno... i vicini fanno un rumore. Si sente fanno qualche rumore? Sì, sì, poi facciamo degli altri intrecci Si può usare il burro al posto dell'olio, sì. Ma veramente leggi tutti questi commenti? Sì. Per rispetto vostro, leggo tutti i commenti. Uh. tutti li leggo sì. aspettate però quelli che Facebook mi fa vedere perché sì. ultimamente mi arriva la notifica del commento e quando io vado a cercare il commento io non lo trovo eh. più certo che non, non dorme la notte e si mette a leggere il commento sì, questo è, è vero è l'altra volta ho risposto a una signora erano le tre questa signora mi ha visto ma no, ma non è normale scusami ma tu alle tre di notte mi hai fatto svegliare ma io non potevo immaginare che mi suonasse il telefono per le notifiche. Ah, è arrivato la notifica. Va bene. Uh. Sì, ah, sì. l'uovo per spennellare, c'è cioè, una domanda. No, madonna. no, io non ho no. Ciao Tina, sei sempre un tesoro. Non riesco a trovare la ricetta. Adesso la rimetterò, però dovrebbe essere nel link in descrizione. Vuol dire che Facebook me l'ha detto. No, non c'è. Perché dobbiamo spennellare con l'uovo? No, no, no, no. no. <ride> non lo fate. No, no. non è una. Una bella idea, no? Oh, va bene, nessuno le ha uvitate, eh? vuole sparare eh, là? Faccio il stracolo. È più presente di un ginecologo. <ride> Risponde sempre, è vero. <ride> Fra un po' risponderò meno, perché se inizia a lavorare naturalmente non potrò rispondere a tutti i commenti, non so, però diciamo che alle domande più importanti. quelle Importanti, attinenti, Va bene, rispondo veramente a tutti ma poi chi mi conosce lo sa l'hai detto il forno? no non l'ho detto adesso lo dico la prima volta che ti seguo per quando mi piace molto il tuo modo di fare sei sì, tanto mm. carina Amalia, benvenuta ciao Loretta, sì. no non ho detto il forno allora, sì. per cuocere questa allora, crostata allora innanzitutto cioè, lasciate sempre il seguo e mi piace sulla pagina eh sì, facebook certo. eh? aspetta fammi finire la crostata iscrivetevi al canale youtube aspetta fammi finire per questa crostata con questo intreccio io vi consiglio di non usare il forno ventilato perché il forno ventilato potrebbe dare il problema di far alzare la folla quindi 170 gradi io stamattina ho messo 165 170 gradi sì 170 gradi centigradi statico 30 35 minuti come dico sempre ogni forno ha le sue storie quindi controllate sempre la cottura, eh sì, la cottura questa qui è venuta proprio bella non, era, non è troppo cotta, non è bianca, è giusta, va bene? Grazie Antonia. Allora, se avete qualche altra domanda, altrimenti possiamo... Si può fare con la Nutella? Sì, sì, con la nutella potete fare con la nutella, con la ricotta, con la marmellata, con la crema pasticcera, <ride> con quello che volete voi. Mi sveglia io ho un piccolo segreto. No, chissà che cosa deve dire. <ride> non voglio, non voglio, no, non voglio. E <ride> che via le stelle e avrà il privilegio sarò privilegiato. Ma scusa a tutti, con le battiti, prime... no, no, no, no, non ti hai sta... stag... queste scienze. Sai buono. No. <ride> Convire qualche stelle stella, e... non voglio, come al solito, Avrà la priorità, dai. Non è vero, non è che interrompe, possiamo dire. No, io non ho dei figli. Però possiamo dire una cosa: diciamo la verità io. Non, non sono a mio agio nel fare le dirette. Se non ci fosse lui a darmi fastidio, a interrompermi, dai fastidio. Non sto facendo dire. proprio niente. Dai fastidio, dai fastidio. Se non ci fosse lui a dare fastidio, a interrompere, a incalzare, io farei scena muta e farei solamente la ricetta. Questa mettetela in fuoco e fate la ricetta. Ciao a tutti. Questo farei oh. perché non sono a mio agio. Piano piano mi sciolgo mm. Magari mi sciogliessi <ride> Vabbè, mascarpone e nutella Sì, sì, sì, sì Sì, Sì, poi vi mando il link a tutto La bacca di vaniglia, anche Si può mettere anche la bacca di vaniglia il link di là te lo metteremo nel commento Sì, e viva i cuochi, e viva i ristoranti aperti Ora, con calma Venite a mangiare Però, con calma Perché Come, come venite a mangiare? Qua No. No. Quando... No. Magari... Eh, non c'è neanche un'offerta per la, la crostata, nessuno ha fatto un'offerta. Anche, anche, potete... anche un euro l'accettiamo. Stai buono. Magari potevate venire a mangiare. Io non vedo l'ora, io, cioè, io non aspetto altro. Che simbolico. Per tanta gente, Va, Fra fra po' arriverà. Non mi cucinare per tanta gente. Ah, riprendo. Sì, sì, sì, sì. Allora, beh, eh, sono. Quanti minuti sono? 35 minuti? Ma c'è ancora gente, eh? di trattenerti. No, no, no. Grazie Katia. Sì, Anita hai ragione. È per tutti una gioia questa cosa che si riprende a lavorare. È per tutti una gioia. Sì, vabbè. Eh, poi il mio lavoro è bello perché conosco tanta gente così brava. C'è gente, stranieri. Simpatica, stranieri. Che sono eh, devi bello. fare il corso di orecchiette, Sì. Devi parlare l'inglese. In non c'entra niente questa cosa, anche se parlo in italiano io sono felice Caccia. lo stesso. Non c'entra. È bello avere contatto con la gente. Peccato solamente che avevo questo problema del virus, la mascherina e tutto, però l'importante è ricominciare, dai. Allora. Se successi, mm -hmm. Complimenti, ogni tua ricetta è un successo. Ci mettiamo giù con le sedie. <ride> sì, sì, a, a, a, certo che avete il tavolo all'aperto. Sì, c'era cioè sì. tutto lo spazio in aperto. Sì, sì, sì, sì. E... io ecco in campagna, sempre raffreddata, ma è, è un'allergia al un trucco, è sempre 34 minuti mi dice a me che stiamo in diretta, ma ah, se... eh, c'è ancora gente, dicevamo, tu allora, sei di como, rimane il video, si sì, si sì, rimane il video, ma tolera, riccata, ma anche tanto... sì, il video sarà salvato, Grazie a tutti, ma siete veramente carini, grazie. Comunque ci sono parecchi video, sì, sì, anche su YouTube, video. iscrivetevi. Allora, io siccome eh, Devo accendere un attimo il forno. Abbiate pazienza, se avete qualche domanda fatela, noi devo accenderlo. Allora, il forno a... 170 ⁇ gradi. Modalità? Statica, perché se lo fate ventilato rischiate che si alzi la frolla e si rompa l'intreccio, che poi se si rompe l'intreccio non succede niente. Ah, qualcuno chiede se puoi aprirla. La vuoi aprire? Sì, la non fa niente. Chi ha dono? Però questa crostata dici, dici, dici, allora la pazienza no. di avere la crostata tagliata. Allora la tagliamo, vedete? La tagliamo, sorpresa! Tanto chi ha in dono la crostata, sembra la stessa persona, e lo sanno, perché quando io regalo le crostate sono sempre tagliate. <ride> sempre, non le regalo sì. mai intere. Per <ride> fare le foto. Eh sì, ti serve per fare insomma le foto in questo posto. Vediamo, vediamo, sorpresa, sorpresa, ma è friabile questa, sì. si vede, ha visto? Oh. Come è friabile questa flor. Oh Eccola qua. Come vi avevo detto, è metà alla confettura di albicocche, e metà a quella di. come ah, si chiama? È mista, Fragole. Ora allora, questo va bene? Va bene ora io la ricompongo un attimo perché. Almeno, gli do una parvenza di. Ormai è stata tagliata. Va bene così. Ok, allora io Marta. ho finito. Noi ci vediamo martedì prossimo. Di nuovo faremo un'altra? Sì. Martedì prossimo. Si Nel caso in cui io dovessi riprendere a lavorare, faremo le dirette di mattina. Però vi avviserò. Per il momento non ci sono ancora notizie certe cioè di certo che si eh. va a lavorare sì, giorni, a giorni, per il momento giorni. non vi preoccupate io sto qua eh, nel caso faremo le dirette di mattina tranquilli ora che stavo dicendo? Ah, la prossima settimana <ride> non è il suo il ristorante no no no io non da Lavo, so. allora, allora, adesso sì, ho sì. lavoro per un, non sono io. Una, un bio agriturismo sì. Vabbè, il nome lo no, non è che non lo possiamo dire, non, non, serve. No. No, non serve, perché non possiamo voglio fare. farmi auto-pubblicità. Lo trovate nella, bio sì. nella biografia sì. allora, ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 4. Io vorrei fare le um, melanzane in carrozza. Se voi siete d'accordo scrivete sì, se non siete d'accordo scrivete no, voglio che realizzi un'altra ricetta, ma Una voce o penna? Sì, no. Non ho paura, va bene. comunque. Aspetta, uh, eh. va bene. Grazie, Riccardina. Anche se le fai di notte, le tue ci lo so, Tina, lo so che, che tu, tu sei, anche se le faccio di notte, lo so. <ride> Ora abbiamo detto, ci vediamo martedì prossimo. No, c'è sempre imparare. Non... Ci vediamo martedì prossimo alle 4. Io voglio fare le melanzane in carrozza. Se voi non volete che io faccia le melanzane in carrozza, oh. suggeritemi altro. Se mi piace è quello che suggerite, però una ricetta realizzabile in mezz'ora non cominciate eh, a. No? È, è, è live il, il fatto è, fatto, fatto è, buscia, è serio. Sei. Sì, siamo in diretta, veramente. Live, live, non e quindi uh, E per l'ultima volta, ci vediamo martedì alle 4. Mi raccomando, se la ricetta vi è piaciuta, condividete, lasciate un like e commentate. Anche solo un profilo personale. Sì, ma dovete lo condividere. Eh, certo. Un profilo professionale. Eh, e quindi non interrompere più che mi, mi fai perdere il filo del commentate, discorso commentate lasciate i like vedete il canale youtube iscrivetevi ah, anche il canale instagram si sì. sì. e andate sul sito ecco ha detto tutto lui no ah, ripeto no ho detto già tutto basta mm. così allora la ve me la metto dopo sì. Sì. comunque sia o le faccio di mattina di pomeriggio di notte oh, all'alba certo. le, le dirette verranno sempre salvate e le trovate sempre no. nella sezione dirette no no no no no no che dici no stare no non no no no no no a lavorare, no no no no non esiste no essere no no no non lo ascoltate. non so come si faccia a silenziare, non lo so. no so come si fa a silenziare, ma non si può fare in diretta. Gelato. Che gelato? La ricetta del gelato. La ricetta non scritto gelato scritto sta quello. già nel blog. Ce l'abbiamo, il gelato. Cioè, c'è oggi proprio ho pubblicato quella le mandorle, c'è cioè quella la voilà. ciliegia. Adesso penso che questa settimana faccio quello al cioccolato e quello al caffè, ma ci vediamo, Questo qui serve a te. Questa serve a te. Va bene, ma. allora, ci vediamo martedì. Grazie a tutti per essere stati qui. Questa è la crostata che abbiamo realizzato insieme. E Buona grazie. Torta. Per essere stati così numerosi, perché vi ho visti che eravate assai. Sì, sì, Grazie. Ho 3.000 stanno. <ride> non è vero. Ah, no, c'è cioè il picco, ho è... 3.000 stanno. Non è vero. Eh, sì, non è vero. Va bene. Dai. Ci, un, ci Ci sono dei picchi e poi scende. Davvero? Il picco abbiamo superato i 1.000. Ah! Sì. Va bene, ok. Facciamo sì. finta che sia vero. Allora, ci salutiamo allora, prossimo, a martedì prossimo alle 4. Ciao! Ciao, ciao Mattia, ciao Veronica! Ciao! Ciao Noemi, ciao Antonella, ciao a tutti, ciao! Ciao la Spagna, l'Italia, la Francia, la Spagna! Senza parole. Ciao! Ciao a tutti in pratica! Ciao! Ciao! Hai passato il cingola! Oh.